Il corso online sulla partecipazione vuole raccontare, con un linguaggio semplice e accessibile, cos'è la partecipazione civica, qual è il contesto di riferimento all'interno del quale si inseriscono le pratiche di partecipazione, come progettare e gestire, da un punto di vista operativo, una consultazione pubblica online. Vedremo anche quali sono le motivazioni che sostengono la pratica dei processi decisionali partecipativi, le metodologie e gli strumenti a supporto e in particolare quale utilità, quale ruolo possono avere le tecnologie digitali nel rafforzare la partecipazione dei cittadini. L'obiettivo del corso è di trasferire conoscenze e competenze di base utili ad accrescere la conoscenza sui processi di consultazione online attivabili da una pubblica amministrazione. Come è articolato il corso online? Quali sono i contenuti? Il corso sulla partecipazione prevede quattro moduli. Il primo è un modulo introduttivo sulla partecipazione civica, illustra le caratteristiche, le forme, i livelli della partecipazione e le nuove forme di cittadinanza. Il secondo modulo è dedicato alla progettazione di una consultazione online. Descrive quindi le competenze necessarie per attivare un processo di consultazione pubblica online e i passaggi che è necessario fare quando si decide di avviare un processo di consultazione. Il modulo 3, invece, approfondisce i metodi e gli strumenti per una consultazione online, comprese quelle che sono le tecnologie abilitanti, quindi gli strumenti, le tecnologie digitali, che è necessario utilizzare quando si vuole realizzare una consultazione pubblica online. Infine, nel quarto modulo, vedremo come valutare e condividere i risultati di una consultazione, quali metodologie si possono usare per l'analisi e la valutazione degli esiti e per fornire un feedback ai partecipanti al termine del processo di consultazione. Il corso è strutturato per un apprendimento autonomo dei materiali didattici. I moduli, quindi, prevedono la fruizione dei contenuti in maniera autonoma e non sincrona. Sono previsti, però, dei test di valutazione e delle esercitazioni a distanza che sono sottoposte a peer review. Il corso integra diverse tipologie di materiali, tutoriali, video-lezioni, video-interviste. Durante il corso vi verrà chiesto anche di fare dei test di valutazione e di svolgere delle esercitazioni. Questo perché è necessario verificare il corretto apprendimento dei contenuti nei moduli didattici. Per svolgere questa attività useremo dei testi di valutazione, cioè dei quiz a cui vi verrà chiesto di rispondere all'interno della piattaforma di e-learning, e delle esercitazioni a distanza, che consistono nella redazione di elaborati da consegnare online. Le esercitazioni devono essere obbligatoriamente completate nella scadenza programmata per il percorso seguendo le istruzioni che vi verranno date dal tutor. Dopo la consegna dell'esercitazione vi verrà chiesto di svolgere una valutazione tra pari, una peer review, del lavoro svolto da altri partecipanti. La revisione dell'esercitazione dell svolta dai colleghi vi aiuterà a valutare anche la vostra, quindi anche dal confronto con gli altri, ad apprendere e crescere all'interno di questo percorso.